la focaccia integrale abbiamo bisogno di farina integrale e farina zero. Oggi utilizzeremo la patata ma cruda, l'andremo a frullare con un cutter. Ma adesso vi faccio vedere tutto. Poi il lievito, lo zucchero, il sale e dell'acqua. Ora mescoliamo bene la farina e andiamo a frullare le patate. in un frullatore. Come vedete le patate sono crude. Dobbiamo tenere una purea e la mettiamo nella farina, così. Accogliamo la tutta per gli ingredienti e le dosi. Fate sempre riferimento al link che vi metterò in descrizione oppure nel primo commento. Ora, aggiunta la patata cruda frullata, mescoliamo, aggiungiamo il lievito. quantità di lievito dipende sempre dal tempo che avete a disposizione per la lievitazione e un cucchiaino di zucchero e iniziamo a impastare, io qui ho mezzo litro di acqua, adesso durante la lavorazione vediamo quanta acqua ci sarà necessaria. Aggiungiamo l'acqua sempre poca alla volta. Il composto è pronto quando abbiamo questa consistenza. A questo punto aggiungiamo il sale. Impastiamo per farlo assorbire. E aggiungiamo l'olio. Io uso sempre la mano come se fosse un cucchiaio, 3 cucchiai. Uno, due. Lo facciamo assorbire bene dall'impasto e poi lasciamo l'impasto riposare per 20 minuti mezz'ora prima del primo giro di pieghe mettiamo un po d'olio così e copriamo con pellicola e lasciamo riposare per 20 minuti per 20 30 minuti prima del primo giro di pieghe Dopo mezz'ora facciamo il primo giro di pieghe, quindi prendiamo l'impasto e lo portiamo al centro. Questa operazione la faremo per tre volte, sempre ogni mezz'ora. Così. Ricopriamo con pellicola eh, trasparente e mettiamo in forno spento con lucina accesa. Io ho già fatto due giri di pieghe. E adesso andiamo a fare l'ultimo giro di pieghe. Così, raccogliamo tutto l'impasto, lo copriamo con la pellicola e lo mettiamo in forno spento con lucina accesa fino al raddoppio. I tempi del raddoppio io non posso saperli perché dipenderanno dalla temperatura ambiente in casa vostra. Mettete un segno sulla ciotola così potete verificare quando è venuto il raddoppio. La nostra focaccia è lievitata, vedete? Ora aggiungiamo l'olio sulla base della teglia. Come dico sempre nelle mie ricette, l'olio è a sentimento. Se volete ne mettete tanto o un po' di più. Se non vi piace ne mettete di meno. Quindi oleate bene la base... Ora io mi ungo leggermente la mano e vado a scaravoltare la focaccia nella teglia, qua. Distribuiamo bene l'olio e raccogliamo tutta la, tutto l'impasto. aggiungiamo ancora un po' d'olio sulla superficie in modo che l'impasto non si attacchi alle mani così stessa la focaccia nella teglia aggiungiamo le olive questa volta la facciamo bianca queste sono delle olive baresane, anche qui fate a seconda dei vostri gusti, il rosmarino, potete aggiungere anche l'origano e un po' di sale grosso, se non vi piace il sale grosso aggiungete il sale fino. Nella cucina non ci sono obblighi, la cucina non può essere un obbligo, è libertà. Ora, aspettiamo una ventina di minuti, il tempo che il forno arrivi a temperatura. Trascorsi 20 minuti e mezz'ora, quando la focaccia è un po' rilievitata e quando muovendola, come vedete, si muove un po', la andiamo a infornare a 200 220 gradi per circa 20 minuti, la nostra focaccia è pronta ed eccola qui, bella croccante, ma anche soffice. Grazie a tutti per aver seguito anche questa video ricetta. Alla prossima, ciao.